Ma chi mi dice che io devo restare nel, nel tuo video? E eh scusa? <ride> Dai, vengono così. Perché anche un video lento, ho fatto vedere un occhio. Eccomi qua Narita, sto andando adesso a prendere il volo. Che si va in Thailandia. Devo dire che ieri sono andato a dormire tipo alle 3. E mi sono dovuto svegliare alle. 4 quarto alle 6. Quindi ho dormito 2 ore e 45. Ma tutto bene, ne è valsa la pena perché sono andato a mangiare in un'izakaia con i mates. Quindi vi lascio qua un pezzettino del video. Beh, Cracco! Eh, ah, è, è buonissima! Tua, eh. Guarda che è buona, è buona, la proverai. Ragazzi, io vado sul sicuro, che dite? Ma guarda che grandi che sono! Ah, con due ravioli. lo scheletro di un pesce, di una non sono ravioli, ci sta. Non so cazzo se fortunatamente o sfortunatamente non posso mangiarla perché c'è il formaggio. Però guarda oh, la Perché, non, perché non, non puoi mangiare il formaggio? Stiamo soia. Napoli, Napoli. Napoli. Napoli. Napoli. Napoli. Questo è un questo No, non è, os sarebbe vorrebbe dire che è sottile, questo è più grosso, quindi questo è un macchi normale Futomaki Futomaki, noni ha, sì, un futomaki, tra i due mm. Vedi Sasha quanto è esperto yaki Ma come mai ne sono arrivati due? Io ne ho ordinato uno, vabbè, avrò premuto male Ma l'hai mai mangiato? Sì, sì, non mi è piaciuto Cos'è il pesce morto? Quale? un polpo. Eh, ma No, quello sopra, l'ho gattugiato sopra Ah, sai come si dice in italiano? No. Cazzo! e polpetto Cazzo, è, il pesce che si chiama cazzo Io un polpetto di polpo lo già. Ma io sono a posto è un polpetto di polpo Questa eh, è una specialità di Osaka C'è un gambero <ride> pa, pa, pa, pa, pa, pa. Anche io lo voglio il Nekima Sei Sascha. Quindi adesso si parte per la Thailandia, in Thailandia incontrerò Sol Mafia, poi dopo la Thailandia andrò in due altre nazioni, quindi ci sarà un sacco da divertirsi in questo viaggio. Adesso sto guardando cosa potrei mangiare che c'ho un po' di fame, ma magari trovo qualcosa. Mi sono preso due nigiri perché ho fame, questo è ancora, vi ricordate che ero andato con Kumiko a, a fare quei giochini, ecco, qua il risultato mi fa ancora male, cioè no, non mi fa male, però c'è ancora la ferita. aspettando il taxi, siamo a Bangkok! Tu non sei truccato, vero adesso, perché? Non osare mettermi No, non ti metto, metto solo la maglia Siamo a Bangkok, fa più caldo che in Giappone, assicuro E stiamo aspettando un taxi Ok Che ticket ho già capito tutto Il numero 36 Praticamente con questo numero A Bangkok poi dovete andare nella linea 36 Quindi andiamo al 36, io direi Andiamo al 36, una regola Sì No vabbè dipende se... ok si sì, ok Che battute! Ecco qui che è arrivato il nostro taxi Infiliamo le valigie nell'apposito contenitore Che cos'è quella? Cos'è? Guardate che look che gli ho fatto a Marco Che capelli aerodinamici Tu me le hai Sì! Si! Okay. Vi ricordate in Corea che gli ho tagliato i capelli? A posto, allora qua c'hai un buco ma non te l'ho fatto io, ce l'avevi in partenza Oddio Sto perdendo i capelli stai... Guardate che bel lavoro ah! Dai dai, aspetta però, prima di fare quello puoi salutare Chi? Tutti Ciao a tutti pollettini e pollettine <ride> Perché no? Come si i tuoi fans? I miei fan? Ah, beh, eh. Non lo so Gente con poco gusto sì. se mi seguono sì. Non lo so Vabbè i capelloni. cappelloni Non lo so, l'esercito I... dei senza morte tipo I senza occhi, I senza... Dei senza occhi. Sì. Siamo a Bangkok Guarda che testa piccola che c'ha Sol Mafia Ma forse tu hai delle mani grandi Sai eh. cosa dicono delle persone con le mani grandi? Non lo so, che sono intelligenti? <ride> hai mettiti il cappello? No, è brutto, mi siete formato. Ma eh, guarda che non è che tutto deve essere dritto e perfetto. Eh, ma fa schifo così. Guardate che oggi ho lo stand. Quindi, le riprese di oggi saranno molto più ferme rispetto a come vi ho abituati negli ultimi video. e mettitelo. Ma guarda, c'è una luce bellissima, eh. Comunque qua. Guarda mo. Sembri un idol coreano. vero che è fantastica la luce qui? No? Sono... Se non conoscete SolMafia andatevi a iscrivervi al suo canale Sexy Mettiva una sulle gambe oh, E' che posso fare Eh? Sembra proprio un giappon muoviti Dobbiamo fare l'intro Dobbiamo fare l'intro Ma chi mi dice che io devo essere nel, nel tuo video? E beh scusa Dai <ride> Angono così però anche un video lento Ho fatto vedere un occhio Parla È il tuo canale mica il mio fallo interessante No, questo canale fa schifo, ragazzi. Ciao dire la verità, deve essere ciao, ragazzi, benvenuti in questo Però video bellissimo. Senso, eh, be non non eh, ma il gesto è bello, davvero? È più bello senza cesto. Vai, veloce! Allora, sono le 10. Devo andare a prendere un visto turistico. Ma per Sebastiano Serafini la, la priorità è la intro del suo video. Non, quindi, non è vero, no. ti ha aspettato per un'ora e mezzo. Fa, fa, che facciamo ti la pari. intro del video. Ciao! Oggi e... andiamo a prendere il visto. Esatto, mio, quindi per questo siamo venuti a Bangkok Quindi scopriremo sì. se Solmata lascerà a la Corea O oh no, esatto, scopriremo se eh, riuscirò a non essere più un immigrato clandestino in Corea del Sud E quindi e altre cose bellissime che cadere in questo video Tra sì. cui, di di? di tra cui scene di? Scene di vedrete perché non abbiamo ancora fatto niente, non sappiamo neanche cosa faremo dopo. Ciao, ciao, la gita in Bangkok, nostro amico Sol Mafia Sta già facendo i suoi primi amici thailandesi. Allora, oggi missione importante, bisogna trovare l'ambasciata coreana in Thailandia. Marco è super emozionato all'idea di andarci, felicissimo. Grande allegria esatto. stamattina, proprio grande gioia. Ha già fatto delle amicizie con vari taxisti locali, bestemmiando in varie lingue che vogliono fregarsi. Cioè, ovviamente beh non ho sol mafia. Chi non vorrebbe fregare Sol Mafia? Solanto. Guardate che bella la Thailandia, mi ricorda molto la Corea. Quindi vabbè siccome. Mamma mia, ma che traffico! Dobbiamo no, andare a Thailand Cultural Center. Ok, siamo a Paiatai. Guardate che bella la metro in Thailandia. Lo skytrain Donkey Dogg, ce l'avete anche voi? in Giappone no. I controlli per la sicurezza qui sono non pochi. Come potete vedere, il nostro piano di far esplodere la vettura di Bangkok è fallito. È fallito, qua tengono la destra. In Corea tenete la destra o la sinistra? La ah, in Giappone la sinistra. Ma perché si guida al contrario? No, no, ci ho fatto un video al riguardo. Eh, ma è anche per la guida? No, ma perché anche a Londra, per esempio. Eh, però la guida, ma per il camminare è una cosa proprio della cultura. Eh, beh, ma sarà uguale anche per la guida allora. Eh, no, no, ma, no, no. No, sono due cose diverse Praticamente il camminare Per un fatto di katane Che portavano la katana Legata sul, sul lobby al lato sinistro E per cui Se camminassero a destra Si urtano E devono fare un duello a sangue Che si uccidono Qui non è il caso Infatti è proprio da prima Che esistessero le macchine Qua c'è il telefono Noi abbiamo l'iPhone Qua c'hanno l'FX7 Che cos'è? Che ma è uguale al, all'iPhone X? No? Vero? La versione tarocca dell'iPhone. Guarda, Sol Mafia non vorrei dirtelo, ma secondo me ci ha preso per il culo. Queste non sono le, i biglietti della metro. È per le giostre. <ride> sì, è per le giostre. Funziona il gettoni? Funziona? Pensavo che erano quelli da mettere perché non traballasse il tavolo. Ma non fanno ridere, guardate un po'. C Ho così tanti cash che non mi si chiude il portafoglio, ragazzi. Eh, noi, gente, con esatto, Big Money. Con Big Money. E grazie a YouTube, vero? Mi ha esatto. fatto vedere le sue analitiche. Non sapete quanti, quanti soldi vi sta rubando Sol Mafia. Mi sto rubando, cacchio. Sì, e oltre a rubare il tempo, che il tempo è la cosa esatto. più preziosa. Sì, il tempo è denaro. Il tempo è denaro, anche i soldi. Ed ecco come si esce dalle metro. In. Thailandia Sol Mafia se ne va, ha deciso che mi odia. Vabbè, comunque, intanto vi saluto, vi aggiorno sulle cose. Tanto Sol Mafia so che in realtà corre, ma corre per tipo un minuto poi si ferma perché non è in grado, quindi tranquilli. Ma guarda in che posti meravigliosi che mi porta. Sono stato sei volte in Thailandia e non sono mai venuto qui. Allora, la mia idea era fare tipo una vacanza esotica. Qua. Wow. Esotico, ci sono le piante Ma è un caldo che si muore Il Sono 50 gradi all'ombra Il caldo è esotico Il caldo è esotico, sì Sempre più caldo, sempre più allegria E sempre più energia Stiamo per arrivare all'ambasciata Abbiamo camminato per molti minuti nel caldo Tipo sono 60 gradi all'ombra Che cazzo mi devi fare Marco? Cioè poi, scusate poi Sono 4. Ma a me sembrano molti di più Serafini Ma io quanta pazienza devo avere secondo voi Ma cazzo Stiamo andando all'ambasciata Io potevo rimanere a casa Eh, rimanevi a casa No, non a casa, però tipo in hotel Facevo le mie cose Vabbè, e invece? Invece mi porti a vedere questi posti in... bellissimi Cioè, io non lo so, eh Sono passati altri dieci minuti Siamo sempre qua a camminare al caldo Ah, stai attento a toccare i fili Ed eccoci all'ambasciata coreana Sol mafia Dica Ma Comunque comunque sarebbero... saremmo arrivati troppo tardi perché sono le 10.30 e mezza, fino alle 10.30 ragazzi era chiusa è chiusa oggi... no fino alle 11.30 eh. No. Eh, però solo oggi è chiusa Guarda, Marco sei una merda proprio sono una merda E che ne so io che solo oggi è chiusa Cioè tu mi hai fatto camminare dalla contea Ho fatto tutte le terre di Mordor per andare in sto co di Montefato e scoprire che era chiuso Vorrei darti un dito Per pollice in su se vi è piaciuto questo video Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store oh, yeah.